Eurovolley 2017, Italia, Georgia, le pagelle. Ecco le pagelle della partita inaugurale dell'europeo di pallavolo femminile, in cui l'Italia si è imposta 3-0 sulla Georgia. Alessia Orro 6.5, inizio timido nel primo set dove non prende la squadra in mano. Più si va avanti nella partita e più prende fiducia, giocando sempre meglio e servendo buoni palloni alle compagne. Paola Gonu 8.5, punti diretti dal servizio e ottimi attacchi che distruggono la difesa georgiana. Una ragazza del genere è fuori luogo in un incontro di basso livello. Cristina Chirichella 8, infila muri uno dopo laltro rendendo la vita difficile alle nostre rivali. Nel secondo set, una scarica imbattuta, sembra pronta a portarsi sulle spalle le azzurre. 5, Molto concreta e senza fronzoli, si muove bene in difesa e si fa anche notare in attacco con diversi palloni messi a terra. Monica De Gennaro 7.5, la dei Gennaro è semplicemente ovunque, difende il possibile e oltre. Se l'Italia è molto efficace in attacco, lo deve anche al suo libero. Caterina Bossetti 8, è l'esperta del gruppo e si fa sentire. Non sbaglia niente o quasi. 5. Sostituisce molto bene Lucia Bosetti, entrando in campo con giusto piglio e mettendo a segno pregevoli soluzioni.